Siamo qui davanti al carcere Lorusso e Cotugno con Nicoletta Dosio. Eh, Nicoletta, 59 suicidi in carcere dal primo dell'anno e eh, un suicidio molto recente al CPR di Gradisca di Sonzo. Quindi una de la detenzione sta diventando davvero difficile da sopportare per tutta una serie di persone. Cosa ci può dire su questo? La cosa che devo dire e che posso dire è che il carcere va abolito. E se questi suicidi si conoscono ora è perché comincia a farsi sentire anche un movimento contro il carcere per i diritti reali di tutti. E sono situazioni che nascono con facilità in un ambiente come quello che è il carcere, dove quello che viene eh, tagliato, quello che viene impedito, non è solo la libertà, ma è la speranza stessa. E nel momento in cui uno affronta la disperazione e la affronta in solitudine, senza prospettive, senza sapere che cosa gli succederà, e allora è anche facile, chiusi in una cella, pensare che la sofferenza diventa insopportabile e quindi la morte è migliore che della non vita che c'è lì dentro. Questo non deve soltanto indignare, soprattutto non è... Non devono piangere le lacrime di coccodrillo, chiedo scusa ai coccodrilli che sono brave persone, i politici di sempre che improvvisamente scoprono che il carcere crea problemi, crea non solo devianze ma crea disperazione nel momento in cui invece queste condizioni sono peggiorate proprio dal mondo della politica. La cosidd il cosiddetto securitarismo e il cosiddetto giustizialismo e quindi di queste morti siamo responsabili tutti, tutti coloro che non vogliono capire che l'alternativa al carcere c'è ed è la giustizia sociale, la possibilità per tutti di vivere decentemente e insieme agli altri, la solidarietà. Grazie. Prego.